Ciao sono Marco, sto passeggiando in un boschetto fantastico e non lo conosco neanche molto bene perché non è quello che frequento di solito e sono con il fedele amico a quattro zampe che sta arrivando di gran carriera, dov'è? eccolo qua, ci ha sorpassato, questa mattina voglio condividere con te una cosa che ho scoperto nel tempo, quando ero ragazzo sapevo tutto, ero di un'arroganza incredibile mi sentivo padrone del mondo e sapevo che nulla poteva sconfiggermi o scalfirmi neanche e non avevo dubbi avevo solo certezze ora che sono più maturo ho molti più dubbi rispetto a prima e ho scoperto una cosa che chi parte con i dubbi arriva con le certezze e chi parte con le certezze arriva con i dubbi ecco io ho avuto questo ultimo processo eh, di evoluzione sono partito con i dubbi o meglio sono partito con le certezze e ora sono pieno di dubbi perché se c'è un qualcosa che ti dà la maturità è appunto la saggezza e la saggezza ti porta a farti delle domande e se ti fai delle domande significa che non hai le risposte significa che ti stai mettendo in gioco e questo significa che hai dei dubbi se ti fai delle domande hai dei dubbi se hai solo risposte sei arrogante perché non, eh, nessuno ha tutte le risposte, praticamente nessuno. Basti pensare che gli uomini più saggi del mondo e di tutti i tempi erano quelli che si ponevano più domande. Non so, facciamo l'esempio di Socrate. Socrate, di fatti, ha generato poi il metodo socratico di formazione che è basato sulle domande. Praticamente è stato uno dei primi coach della storia perché un coach, un allenatore, non ti dà le sue risposte, ti fa le domande perché tu trovi le tue risposte. Questo è il compito del coach, non ti dà delle soluzioni dirette, tira fuori le risorse che hai meglio di te, dentro di te, il meglio di te, attraverso l'uso delle domande. Quindi, ti dicevo, la conclusione è, ergo, che chi parte con i dubbi arriva con le certezze e chi parte con le certezze arriva con i dubbi. E questo comunque secondo me è un segno di saggezza. Spero di poterti essere stato utile con questa mia pillola formativa. Spero di valore e se lo ritieni di valore condividilo questo video perché per me lo è stato. Io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe, non so se vedi ma sono molto impegnato nel percorso che sto eh, seguendo perché il, il terreno non è che sia proprio così pianeggiante, è piuttosto articolato. Quindi ti dicevo, eh, continuo la mia passeggiata e ti saluto con un abbraccio. Ciao.